Ciao a tutti ragazzi e ragazze, è qui il vostro panel 98 e benvenuti in questo nuovissimo episodio di The Cine Comics Theory assieme a Wiley e vai. Come sapete manca ormai pochissimo all'uscita di Infinity War pochissimo. al cinema, vabbè diciamo due settimane e noi per ora stiamo teorizzando su cosa potrebbe accadere in questa nuova pellicola del Marvel Cinematic Union. Sembra che tu sto video non lo fai uscire dopo che è uscito il film Vedendo <ride> <ride> i trailer analizzandoli fotogramma per fotogramma e anche qualche spot comunque, anzi quasi tutti gli, gli spot che sono usciti anche se fondamentalmente venivano ripetute sempre le stesse riprese solo con qualche, qualche fotogramma in più qualche inquadratura in più più che altro ho provato a prevedere alcune Uh, vicende, quali saranno diciamo le vicende principali del film Quindi io direi di iniziare con, uh, subito con quest'analisi, Senza perdere troppo tempo Benissimo, abbiamo praticamente tutto scritto dov'è Sempre sul cellulare ragazzi, mai sul tablet, sul telefono Un foglio di carta lo volevi? Ma poi scusa, Vabbè, ma, ne... ma poi mai sul tablet o sul telefono oh, no. <ride> no. il cellulare così. <ride> <ride> non <ride> lo so! Non lo so! Innanzitutto eh, facciamo un'analisi delle location che ci hanno presentato i vari spot e di dove possiamo trovare i personaggi Prima di tutto l'astronave di Asgard Questo è vero Siamo rimasti lì alla scena dove ti coda, Dove c'è esatto. la Thanos che ha trovato gli Asgardiani E sappiamo benissimo che Loki ha il Tesseract Ovvero la gemma dell'infinito blu La gemma dello spazio Poi l'astronave dei Guardiani New York Un'abitazione civile sconosciuta Che è quella dove vediamo fondamentalmente Wanda e Visione. Vabbè, sta eh, la casa degli Avengers. Avevo pensato anch'io alla casa degli Avengers, ma fondamentalmente il mobilio è tutto strano. Noi abbiamo visto gli interni della villa dei Vendicatori, uh -huh. ma non, non sembrano quel, quel tipo di mobilio. Inoltre, eh, io eh, vado a pensare che sia un'abitazione civile che non c'entra nulla con i Vendicatori, dato che eh, fondamentalmente... La pellicola approfondirà la storia d'amore che c'è fra Visione e Wanda. Mm -hmm. Sappiamo che, dai fumetti che loro due stanno, nei fumetti appunto, loro due stanno insieme. Ma già dalla prima apparizione di Visione e di Wanda, comunque, perché sono apparsi nello stesso film, ovvero i Joe Vultron, si era visto che in ogni film diciamo, che diciamo veniva sottolineato questo rapporto. nei i Joe Vultron, eh, Wanda veniva tratta in salvo da Visione. Mm -hmm. In Captain America City War c'era quel, quel feeling tra loro due mm -hmm. Quindi sappiamo che infatti in Infinity War come già è stato visto dal trailer eh, Il loro apporto sarà molto probabilmente approfondito eh, Probabilmente proprio a causa di quest'amore che Visione eh, prova per Wanda Lui la coprirà in qualche modo o comunque si regherà eh, dove lei si nasconde Quindi in questa abitazione che abbiamo già nominato. Probabilmente, infatti, non sarà la villa dei Vendicatori, per quanto loro ritorneranno lì, ma su questo ci torniamo dopo. Poi eh, la villa dei Vendicatori, perché è stata vista pure quella. I Wakanda, uh -huh. lo yoshen principale. L'astronave di Thanos probabilmente, io dico qui c'è un punto interrogativo, penso sia una sorta l'astronave di Thanos, dopo ci torniamo comunque. È un pianeta alieno che molto probabilmente sarà Titano, ovvero il pianeta natale di Thanos, il, il satellite di Saturno. Nell'astronave di Thanos eh, vediamo appunto... Thanos, uh -huh. vediamo Gamma Corvi, uh -huh. vediamo Proxima Midianox, vediamo Fauce Ebano e Astro nero. tutto l'ordine nero completo. Poi Thor, Loki e tecnicamente non si sono visti Hulk, Eindal, Eindal e Valkyria, che sappiamo uh, essere nell'astronave uh, nell di Asgard da, da come è finito da quando è finito Thor Ragnarok. Thor lo vediamo per la seconda volta comunque nell'astronave dei guardiani, insieme a Starlord, Gamora, Drax, Rocket, Vabbè. Groot e Mantis Vabbè, in pratica tutti i guardiani della tutti galassia. Tutti i guardiani della galassia. Dopodiché la location di New York. Io queste location oltretutto le ho messe eh, secondo quello che secondo me sarà probabilmente l'ordine cronologico in cui verranno mostrate effettivamente all'incirca, poi magari qualcuno, su qualcuno possiamo scambiarci, su qualcuno magari vedremo prima là, poi là poi là, poi là, una scena da quella parte, una scena da quell'altra non è detto che ovviamente vedremo i personaggi si sposteranno a, ta a tappe anche perché più avanti vedremo dei personaggi da una parte e dei personaggi da un'altra appunto poi vedremo New York con Bruce Banner Iron Man Spider-Man, Doctor Strange e Wong, tutti per la prima volta lì L'abitazione civile dove si trovano Wanda e Visione che non è soltanto quello scorcio di stanza che abbiamo visto ma pure la battaglia dove saranno coinvolti Captain America e Vedova Nera mm. eh, perché io fermando fotogrammi ho visto che oltretutto si intravedono targhe d'auto non sono neanche sicuro, le, non, ho non, ho, non sono riuscito ben a ben vedere le targhe mm -hmm. e quindi non ho capito il paese, però non è detto che siano in America, mm -hmm. per intenderci Certo, vostre essere anche in altro. Sì, sì, sì, io mm -hmm. in realtà ho... Uh, Penso che potrebbe essere anche in Europa addirittura. Beh, sì, certo. In effetti Captain America si War per la maggior parte ambientale con in questa... Europa. Eh, loro, con in ogni... vabbè, in ogni caso stavano scappando da Raft. Potrebbe ah, tro questo. Potrebbero trovarsi in Europa in quel momento. Mm -hmm. In ogni caso noi vediamo la battaglia che si svolge all'esterno. Possiamo vedere in qualche frame anche eh, Wanda che utilizza i suoi poteri, se non mi ricordo male. E alle sue spalle le macchine che passano a visione... Ehm... Ha una ringhiera, praticamente una ringhiera verde, se non mi ricordo male. Quindi, vediamo, eh, in, questa, in questa location sarebbe sia l'interno che l'esterno, come abbiamo detto, Scarlet, eh, Visione, Capitan America vedova nera e gamma corvi e proxima Midianox dell'ordine nero. Mm -hmm. Si vedeva eh, Capitan America che fermava una, una sorta di lancia, no? Mm -hmm. Questa era appunto una scena tratta da questo combattimento in realtà mm. Stessa cosa mh, la, eh, il momento in cui vediamo, non mi ricordo se erano Gamma Corvio o Proxima Midianox Che cercava di estrarre la gemma della, della mente dal, da Visione mm. Pure quella scena faceva parte di questo combattimento Quindi noi in quel momento non stavamo vedendo la morte di Visione Perché Visione poi l'abbiamo rivista in pagata Beh infatti quindi... Esatto. sarà stato un tentativo di prendere la gemma ma è fallito forse per l'intervento di un altro Avengers probabilmente per l'intervento di, di, di, di Capitano America e Vedova Nera o della stessa banda sì, sì, può anche essere per questo nella Villa dei Vendicatori noi rivediamo Capitano America rivediamo Vedova Nera, rivediamo Scarlet, rivediamo Visione e possibilmente, suppongo eh, ci saranno anche Falcon, War Machine e Bruce Banner. Mm. Beh sì. Questo perché eh, lo dico? Perché eh, in, eh, non mi ricordo se era uno spot o il secondo trailer. Mm. Noi vedevamo i Vendicatori arrivare in Wakanda col Quinjet eh, e fondamentalmente erano loro che scendevano mm. dal Quinjet. Quindi mi immagino che in qualche modo questi personaggi si siano incontrati lì. Alla, alla, villa dei alla Villa dei Vendicatori Magari War Machine era già là uh -huh. Essendo un Avengers che Si era schierato dalla parte degli accordi di Sokovia uh -huh. Quindi dalla parte di Tony Stark E magari Bruce Banner Dopo essersi incontrato con Stark Stark era stato lui a dire a Banner Di raggiungere la villa uh -huh. E Falcon comunque Nel gruppo di Capo in abbiamo visto Thanos, abbiamo visto Pantera Nera per la prima volta, Thanos è già la seconda volta che lo rivediamo, abbiamo visto il Soldato d'inverno. Mm -hmm. Anche l'incontro tra lui e Capitan America si vede in uno spot. Capitan America per la terza volta, Vedova Nera per la terza volta, Scarlet Witch per la terza volta, Visione per la terza volta, Bruce Banner per la seconda, Falcon per uh, la prima volta, visto gli effetti nella villa, non si vede nei trailer, War Machine per la prima volta, e qui effettivamente vediamo Hulk per la prima volta, c'è anche un altro fotogramma di Hulk dove non, ho, dove non riesco a capire quale sia la location, probabilmente è l'astronave di, di Asgard, mm. è un fotogramma che è apparso in uno degli ultimi spot, mm -hmm. dopodiché c'è eh, quella che ho io ipotizzato fosse l'astronave di Thanos e vediamo alcuni personaggi, intanto dell'Ordine Nero vediamo soltanto Foce d'Erbano per la seconda volta dopo essere apparso nell'astronave di Asgard eh, dopodiché vediamo nuovamente Iron Man, Doctor Strange Spider-Man che appunto abbiamo visto tutti per la seconda volta dopo New York e poi eh, vediamo anche eh, Thor, Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket e Groot ora io credo eh, che ci sia anche Mantis questo perché? Eh, perché fondamentalmente si vede proprio una scena in cui vediamo... L'astronave dei guardiani, eh, la Milano praticamente, che sembra essere atterrata effettivamente all'interno de, di quest'ambiente quest che io ho detto sia l'astronave di Thanos. Per il momento lo chiamiamo così, potrebbe non essere quella comunque. E quindi eh, cosa, cosa succede? Eh, vedi, vediamo scendere questi guardiani. Mantis non si vede scendere, ma probabilmente perché non c'è nella scena, perché poi successivamente la si vede eh, nel pianeta di, che abbiamo ipotizzato sia Titano. E probabilmente l'astronave effettivamente è, è diciamo o in cielo. Ma comunque l'astronave Titanos probabilmente si trova su Titano. Mm -hmm. E poi Titanos, eh, quello almeno il pianeta alieno che ipotizziamo possa essere Titano. Vediamo Iron Man per la terza volta, Spider-Man per la terza volta, e Strange per la terza volta. Mm -hmm. Strange che ricordiamo che affronterà comunque. precedentemente, a quanto pare, nell'astronave di Thanos, una battaglia con, uh, mm -hmm. con Pauce Debano. Sì, infatti. Oltretutto, comunque vediamo anche Star-Lord, Drax. Mm -hmm. E qui proprio Mantis. E non ricordo se vediamo anche Gamorra. Vabbè, immagino che parteciperà lei Anche alla battaglia contro Thanos Anche su Titana assieme a Nebula Dopotutto dovrebbe venire. Sì. E infatti vediamo entrambe. anche Nebula ah, Io infatti mi aspetto un bel lavoro di squadra Fra Gamora e Nebula contro Thanos Voglio vedere le due figlie Che, si, eh, che lottano Probabile. contro il loro padre Adottivo ricordo. E ricordo. Però ci sono degli assenti C'è eh, qualcuno che ancora non è spuntato Nei vari certo. spot Nei vari trailer Gli assenti che non si sono visti negli spot mh. Non si sono visti né in nessun slot, né in nessun spot, né in nessun trailer Sono appunto Occhio di Falco, Ant-Man e Wasp Infatti perché Occhio di Falco e Ant-Man era, era, erano assieme quando sono i passi da Raft grazie a Captain America Allora per quanto riguarda Wasp sì, abbiamo già visto praticamente che è uscito il trailer di Ant-Man e Wasp, and the Wasp. Però ricordiamo anche che Hank Pym dopo i titoli di Coda nel primo film di Ant-Man ha mostrato la tuta praticamente a sua figlia Sì, sì, sì Quindi Ovviamente. probabilmente potrebbe fare una sua apparizione Vabbè, a prescindere da questo gli attori avevano confermato la presenza in Avengers uh... 3, 4. Se abbiamo la conferma di determinati attori che ci sono effettivamente non sappiamo tanto, fino a che punto saranno in Infinity War e, e saranno anche in Avengers 4 Magari saranno soltanto in Avengers 4 e in Infinity War no C'è da dire che però che se non mi sbaglio i fratelli Russo avevano detto che non era stato mostrato nulla di Ant-Man e Ant Occhio di Falco non nominavano Wasp, Wasp, se non ricordo male in questa intervista, però appunto parlavano di Antio e Neocchio di Falco e di, di dicevano che non... Non, non si era visto nulla di loro due perché il, il, loro, il loro ruolo all'interno del film era così segreto che, face, farci vedere qualco, che facendoci vedere qualcosa avrebbero già fatto uno spoiler si sa soltanto che Occhio di Falco probabilmente da alcune foto del set rivestirà l'identità di Ronin questa volta uh -huh. quindi non sarà Occhio di Falco probabilmente poi non si sa magari sarà Occhio di Falco in Infinity War e Avengers 4 sarà Ronin uh -huh. Questa cosa è un po' difficile. E adesso iniziamo con le supposizioni. Mm -hmm. Innanzitutto, dopo aver attaccato Xander, Thanos attacca la strana nave di Asgard. Mm -hmm. Questo in, cosa, in base a cosa lo diciamo? Thanos, indubbiamente dal fatto che Xander si possa vedere o meno. L'attacco a Xander, magari ne potrebbero accennare tramite, non lo so, notizieri galattici che seguono i guardiani. Comunque, Thanos ha la gemma del potere che si trova a Xandra, quindi indubbiamente attaccherà Xandra e la prenderà. Mm. Non sappiamo se personalmente, non sappiamo se manderà l'ordine nero, ma qualcosa accadrà. Mm -hmm. Dopodiché, eh, magari deciderà appunto di attaccare l'astronave di Asgard. Oltretutto, ehm, sempre da un'intervista mm. fratelli, ai fratelli Russo, eh, da allora è stato detto che eh, qualcuno sarebbe morto nelle fasi iniziali del film. Mm -hmm. In realtà loro parlavano in particolare di un Avenger Il fatto è che eh, io non, ho, non li ho sentiti con le mie orecchie di dire un Avenger morirà all'inizio L'articolo riportava questo Probabilmente loro hanno parlato magari anche di qualcuno morirà all'inizio del film E erroneamente qualcuno, cioè, scrivendo l'articolo in italiano hanno scritto un Avenger morirà all'inizio del film quando potrebbe non essere un Avengers Infatti potrebbe anche essere qualche personaggio in particolare Ma che è fuori dal gruppo degli Avengers O fuori dal gruppo dei e Guardiani Come l'agente Colson ad esempio Quando è morto in Avengers Sì. Io credo questo, non c'è moglie l'agente Colson Come abbiamo detto Thanos attaccherà l'astronave di Asgard E secondo me lo gli trasporterà parte dell'equipaggio Compreso Hulk, e, non lo so, magari anche ainda non sappiamo fino a che punto. Però parte dell'equipaggio sulla terra. Hulk, sicuro perché noi vediamo in ogni caso Mark Rafalo che ha sfondato il tetto del Sanctasaptorum. Uh -huh. quindi, quindi, cioè sarà caduto un Hulk dal cielo. <ride> Dubito che Rafalo nelle sue condizioni riusciva a, a sopravvivere a una caduta del genere. Probabilmente è stato lo stesso, lo stesso Loki a trasportarlo Anche perché non credo che l'astronave di Asgard si trovava sulla, sopra la Terra mm -hmm. Insieme a parte dell'equipaggio Altrimenti tutto il, il finale di Thor Ragnarok non avrebbe senso Di lasciare no, morire trovi. gli asgardiani mm -hmm. e basta Dopodiché eh, Logi sarà costretto a consegnare il Tesseract a Thanos mm -hmm. E qui vediamo infatti... Eh, Secondo me che Thanos ordinerà a Proxima Milianox di uccidere Loki e distruggere l'astronave. Mm -hmm. Qui è riconducibile, infatti, la scena in cui vedevamo Loki dare il tesseract a Thanos mm. o comunque porgerlo verso di lui. Indubbiamente, io non ho mai creduto che in quel momento Loki potesse tradire eh, tradire nuovamente il fratello, ma perché Anzi, è costretto, anche perché alla fin fine è costretto e probabilmente c'è eh, appunto siete una scena dove. Eh, Thanos, sempre nell'astronave di Asgard, tiene la testa di Thor tra le mani come per schiacciarla uh -huh. eh, magari minacciando Loki per farsi consegnare il Tesseract uh -huh. quindi lì vediamo Loki costretto a consegnare il Tesseract a Thanos Thanos romperà il Tesseract per prendersi la gemma uh -huh. E a quel punto ordinerà i suoi uomini di far fuori l'olio. magari lo farà fuori lui stesso. E, um, probabilmente crederà di aver ucciso Thor, o lo lancerà nello spazio, moribondo. Uh -huh. E quindi poi cosa vedremo? Vedremo uh, i guardiani che sappano Thor. Poi Hulk precipita nel Sancta sacco di Doctor Strange e ritorna in banner. Uh -huh. uh, Tony... Raggiunge Banner e incontra Strange Sì, i due si incontrano per la prima volta Scienza e magia proprio eh, Thanos attacca New York Con quel famosissimo cerchio Che, che non lo, ho capito Che io. serve <ride> Forse è un portale ci ho stranale, pensato, ci ho pensato, però effettivamente no, non no. lo so. Ma eh sì, c'è questo, questo cerchio meccanico, <ride> questo sottestronale portale non si sa cos'è, che decolla comunque. è l'uomo ragno che gli si attacca fondamentalmente. Si vede la scena in cui. Tutti quanti si affacciano, Peter fai il giro dell'autobus riesce a raggiungerli, ok. E qui oltretutto mi viene un dubbio, perché io ho pensato magari è stato proprio l'entrare a contatto con questo meccanico, con questa, con questa sorta di astronave, questo portale, che eh, a loro, loro poi vengono portati sull'astronave, perché ricordiamo gli abitiamo Strange, eh, Iron Man sì. e Spider-Man nello spazio, quindi... Pensiamo che è grazie a questa cosa, a questa Geggio che sono arrivati lì Però io mi chiedo, lo Spider-Man quando si cambia? Mm. Perché effettivamente noi lo vediamo raggiungere il cerchio. Questo cerchio nell'aria con il costume da uomo ragno di on ah Beh, non vediamo poi. E poi lo vediamo con la tuta di Eno Spider. Ah Vabbè, cioè, non ricordiamo che c'è Tony Stark. Eh sì, va... si portava per caso la tuta dell'uomo ah ragno da presso e se la portava sì, per caso Tipo in stile va in valigetta. Come faceva nei primi, non lo so. Un po' di. Ma ricordati che lui poi tipo vola verso l'alto. Sì, cioè, sì, vola verso l'altro. per ma... prendere anche Spider. Cioè è di cambiati No cambiati, magari lo recupera E poi niente, si cambia dopo Che cazzo non la devo dire Non lo so effettivamente, però anch'io ho pensato Probabilmente lo recupera, tornano indietro In qualche modo Spider-Man, Iron Man e Strange riescono a respingere l'attacco E seguono Thanos Molto probabilmente Possibile. Banner sotto consiglio di Stark Si dirige verso la Villa dei Vendicatori uh -huh. Gamma Corvi Proxima Milianox eh, cioè qui cambiamo location mm -hmm. Andiamo nell'abitazione sconosciuta E come dicevamo prima Gamma Corvi e i prof. Ox, attaccano Vande e Visione in un'abitazione civile mm. Sconosciuta Non sappiamo neanche se in America Cap e Vedova Nera giungono il loro soccorso Li vediamo combattere eh, Infatti Gamma Corvi Ok, era Gamma Corvi Che attaccava Visione E eh, Tentava eh, tentando di prendere la gemma, ma fallisce, perché Visione, perciò li troviamo dopo. Uh, Cap, Vedova Nera, Wanda e Visione raggiungono la villa, poi e chi altri c'è insieme a loro, ma loro quattro è abbastanza sicuro, anche perché vediamo una scena dove si vedono Cap, Vedova Nera e Visione camminare, diciamo, nei corridoi della villa Vendicatori. Mm -hmm. I gottinoci che Visione effettivamente non ha problemi a entrare alla villa quindi magari è lui stesso che li porta nella villa visto Molto che lui non è un ricercato cammina nella villa e comunque se si mette se si analizza proprio frame per frame vediamo che oltre al loro tre. dietro si vede una chioma rossa probabilmente Banda, la stessa Wanda e non c'è nulla di strano Effettivamente, che possa essere lei Wanda, Visione, War Machine, Falcon e Banner quest'ultimo con la Hulkbuster <ride> Tipo, cioè io ho visto nella scena del trailer c'è Luke. Basta che viene sopraffatta da questi mostri Sì, è proprio. Probabilmente, fine, probabilmente è quello a... il momento in cui. Qualcosa tipo, uscirà da dentro. Tipo come, come le uova Le sorprese nell'uovo di Pasqua, Kinder. Tipo spacchi l'uovo e sorpresa, ci trovi Hulk. Death. Vabbè, normalmente sei tu a spaccare l'uovo e a prendere la sorpresa. Qui probabilmente sarà la sorpresa a spaccare <ride> l'uovo e <ride> <ride> ad attaccarti. Vabbè, comunque, sì. Cap si incontra con. Il soldato d'inverno lo vedevamo quando atterrava il Quinjet. Quindi diciamo che ormai sicuro. è a uh, capo in contrabbagli uh, in quell'istante. Ha superato quel tick che aveva. Probabilmente, probabilmente Vabbè, sennò si erano curati. Che l'avevano certo, scongelato, certo. ci cioè sarebbe stato un nemico all'interno. Un... C'è un altro problema in più la questione. Era si, anche se no, anche se alla fin fine per farlo diventare un vero problema dovrebbero recitare tipo, le parole in russo. Non penso che se ne ricordano. Oh, <ride> sì, si, si basano su questo. <ride> tanto vabbè, eh, che l'avete scongiurato e guarito. No, vabbè, ma tanto in russo ormai chi se lo ricorda. <ride> ma Zemma ancora vivo. Vabbè, si, sì, tanto non esce. Cioè, ma un po' gli riuscite a scappare. A <ride> Ammoghiamo. Ok Pandera Nera fa costruire un nuovo scudo per K mm -hmm. E non solo Viene studiata visione, la visione della Gemma Perché noi vedevamo Shuri Che è con degli ologrammi Della testa di visione Quindi possibilmente stanno studiando O un metodo per levargli la Gemma e farla sopravvivere in altro Sicuramente modo. perché già la Gemma in sé È già stata studiata sia da Banner Che da Stark in... Esatto eh, magari che, che abbiano trovato qualche altra intelligenza artificiale costruita al suo interno. Chi lo sa? Gli eroi e il Wakanda si preparano alla battaglia contro Thanos. Thanos attacca con il suo esercito. E eh, il Waganda sapendogli la gemma della mente è lì. Beh, certo, Banner nella Hulkbuster viene sopraffatto. Ma perde il controllo e si trasforma in Hulk. Come avevamo detto, poco anzi. Visione. Eh, ecco qui è stato un po' è un po' detennante la cosa perché eh, da quello che ho visto, Visione e Wanda non erano effettivamente molto partecipi alla battaglia, mm. però, eh, molto probabilmente Wanda o tentano addirittura di fuggire di mettersi in salvo. Eh, ma Wanda riesce a tenta comunque di proteggere Visione. Secondo me, inoltre. Quando vediamo la fatica scena di Thanos che salta che poi quello lì in realtà era su Titano, comunque sul pianeta alieno il salto, noi vediamo più che altro lui che con la mano tenta di prendere, tenta di prendere cosa molto probabilmente, lo stesso visione. Beh, certamente. E Cap si vara lì davanti. Mm. E Cap tenta di fermare Thanos finché arrivano magari gli altri eroi, come mm -hmm. abbiamo detto potrebbe anche creparci e non potrebbe crepare dopo e magari i Vendicatori riescono a mettere Thanos alle strette che decide di fuggire mm. potrebbe e potrebbe appunto andare su Titano Perché poi noi lo vediamo lì Io ora da qui in poi non ho scritto più nulla Perché c'erano poche perché? immagini Perché su Titano? So che è la sua casa Ma per quale motivo? Eh, perché magari gli altri Sa che gli altri eroi sono lì Sa che lì si trova la gemma del tempo Comunque visto che c'è Strange Perché strength. allora sono dovuti andare su Doctor Strange è dovuto andare su Titano? Allora secondo me Su Titano si trova la gemma dell'anima E magari gli altri lo sanno Tentano di prenderla Questo perché lo dico Lo dico in particolare perché um, questa è un'intervista che risale a molto molto tempo fa, molti mesi fa in realtà, dove i fratelli russo avevano detto che praticamente Infinity War sarebbe stato un film, un film, quel tipo di film diciamo che, si, che girano attorno a una rapina. Mm. E infatti io mi chiedevo quale sarà la rapina Thanos che tende a prendere il gem? Probabilmente... È il gruppetto di Stark che tenta di prendere la gemma dell'anima. Ma è strano che Thanos non sapesse che la gemma dell'anima fosse il suo piano. Magari in realtà Thanos sapeva che la gemma dell'anima era lì, magari l'aveva messa lui e sapeva che era la gemma, visto che è la più potente che. Poteva prendere solo se prima aveva per... tutte le altre Ah quindi questo si ricollega alla mia, teo alla mia teoria precedente Quindi secondo cui se, se non sei degno o se non hai tutte le altre gemme Quindi non puoi prendere la gemma più forte che la gemma dell'anima. E, e dato che loro stavano andando lì e chi lo sa magari comunque E, e avrebbe senso, ricorda l'immagine che abbiamo visto nell'ultimo nell video Riguardante Infinity World eh, dove avevamo la gemma dell'animo e prevevamo uh, a, a suo interno si può dire Stark eh, tipo sì. cioè, alla fine che si rivela degno della gemma Sì, sì, molto tempo fa oltretutto era stata pubblicata uh, l'immagine di un'armatura armatura stile asgardiano di Tony Stark che si pensava avrebbe indossato in Infinity War ora non mi fa impazzire non so se effettivamente poi sul tempo non mi pare si sia rivelato un fake però in ogni caso non l'abbiamo vista in nessun trailer Sappiamo però che in questo film, grazie a, ad alcune action figure, se te lego pure, mm -hmm. eh, Thor avrà un nuovo martello. Se lo forgerà, che, che forgerà? Vabbè, tanto tanto penso che gli serva così tante armi, già, basta che... È il Comunque, è il martello è ispirato a quello che ha il, il Thor dell'universo Ultimate. Ah, ok. Eh, lo forgerà probabilmente con l'aiuto di Rocket e Groot mm. E non sappiamo perché questi qui non si, non si vedono nessuno di questi personaggi titano. Non sappiamo se magari lo forgia grazie alla gemma dell'anima Grazie al suo potere Beh, E chi lo sa magari anche lo stesso Tony Stark potrebbe forgiare determinate armature Grazie alle gemma dell'anima Già qui ma... stiamo viaggiando un po' troppo con la, con la fantasia Va bene, ragazzi. Qui praticamente sono le nostre supposizioni. Eh, supposizioni su di Wiles su quello che accadrà in, quello su quello che potrebbe accadere in Infinity War. Quindi voi vi inv invitiamo anche voi a scrivere sotto nei commenti eh, Secondo voi cosa accadrà in Avengers Infinity War Fateci sapere anche cosa pensate di questo video Mettete un bel mi piace Iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti Date un'occhiata anche ai vari social E ai social di Wiley, sempre, se eh, sempre con zero contenuti, immagino Instagram ci sono quelle otto foto Che ah, <ride> ormai vabbè. I link li trovate benissimo in descrizione Ah e prima di lasciarvi vogliamo anche Avvisarvi ragazzi che dal 31 maggio Fino al 3 giugno Saremo all'Etna Comics di Catania Io e Wiley. quindi se siete da quelle parti Possiamo benissimo vederci eh, Scambiare Qualche chiacchiera e Fare qualche foto insomma Le solite robe si fanno <ride> guarda guardati, io una la foto, foto con te non la vorrei poi ah, vabbè dai vabbè insomma <ride> eh, se siete da quelle parti possiamo vederci incontrarci insomma sapete voi e noi ci rivediamo con un nuovo video ciao a tutti